I realise you love that! And in this place they are filled and saved as we did it. We are so young as the poor and Georgian Jewish material. And we are still struggling to stop the bridges of Calcutta from PLV meeting us through hotels interspecies. We have more and more grosseolair spaces on our street, how we roof the üzere the construction of Calcutta e chiede il i musi i musi tu a veda ama giambo ad assangue come la buco arrivi in un piangene guambe da assangue va di combattere va candi va la riuscire avanti io va fisse ingorane zi comeciane ingorane zinzara Anagwala Hamye nimi indivazzo di inshihano kwisi Igihe Naliko Ngira masegishu Nashoye kuomha Ayandi mahigwe Imana irangi Rango Hariho Isi Hariho ukundi Kuru gushasha Harihugu Gishasha Chi Amagwara, ha miena korona grisi, ha mienibindi lilazote ose, ila shikora kurangira. Nimuru yitie zikiro, zero. Kuba, ha ubundi buzima, uwewe nanje di shokora kuronga, uta lukane, naguno buzima yewe, Abarushwa range na baganya rano nibaje sinzira kuwe bibazo. Nzo wale muno alimukodoka, alikaragenda, ariko nahareka bagenda mu modoka. Na ta muri etaje. Arabantu babona etaje. Haraka kabona imodoka. Haraka kabona naye usuma ajayi atwa yivu byunzuye ikibenga. Agacha iyo virayunka mu bantu bahe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 Twara wony kambi ni washaka naw and you taniwa ye kurikira, raba hefubi se kutaanga, ki no, or yikurikirane, kuina pushore kumenia ubu yo quine mutunzi we dashira, u tofuye, ni sara uhinga, a kokusa, visaba kuapods, kirihano, in te, io ho curato la mia amici, ma sono così. a a Usciori, tutti sono manichini giganti, ci sono candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, Grupe candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, alandi candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi, candidi,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 Musi udir bima lusinga, o ramovita la chiesima, e ce quattro ghi e quina chiaro da voi. I si imbocca. I si imbocca un ammi. Tu fissi il rimasto e magua, tu fissi il non mi chiede, non si può fare niente di più. I sì, il bazoo ti ha niente. I sì, il bazoo ti ha cibo. Mi Can you hold the show? You must have you out? Nico, would you give me Urahawe i kaze mute. Igihe imarna irene issi. Hari mumisi irene lui. Majambo aheruka. Haria mi ttavo umurongo, tanuiro. I vice c'è. Umurongo wabironcatunarini. Immaro bukango diari di za c'è. Igihe imarna yaremma di diari di keneo e i canni non ti raccomando, mi voglio dire, viari di gizza, di tali giza a rogo viari di gizza, si arriva a e di cuisa, si arriva a scuola di cuisa, o arriva a scuola di cuisa, si arriva a scuola di cuisa, si arriva a scuola You can start with a neurochimpantcation And after this's done with a pair of bitches Because they umas, they must Chadi gifise uhinga buka aacho umege buka aacho Kugila mgo gisho monekunetele Adamo Yashora kwa moro gwa maro mimi Mazakamu iheleza hamenu montoe wiiwe na Vambaraika veera vimana Mkaku vimana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 prova a chiunque in agattato, chiunque in agattato, kandi uko kwizera chiunque in agattato, chiunque kwa agattato, chiunque in agattato, chiunque in agattato, chiunque in agattato, chiunque in agattato, chiunque in Murongo, wagatano Adamo na eva Maratano, kani Imale, alia bie, Adamu Atinuze ugevugitikini Hali ya mitomo Kani, umusu wakilieko Uzo fanaka, Adam Adamo, we well, Yalazand, we, well, alungu ya Giraffi se ubbge, giraffi se cambia, se ubbge, ubbge, ubbge, ubbge, ubbge, ubbge, ubbge, ubbge, ubbge, ubbge, ubbge, ubbge, ubbge, ubbge, la versione che non viene, la donna che è coraggiosa, la donna che è coraggiosa, la la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 Iniziamo a fare una a fare una cosa, iniziamo a fare una cosa, iniziamo a una a fare una cosa, iniziamo a fare una cosa, iniziamo a fare una cosa, iniziamo a fare una cosa, iniziamo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 che ho qui a una gua con i uccali vivi o capita mia ma che la mia vita tua è la tua vita tua è la tua vita mi maze acharagia fujiti imana e la fujiti alizi ahi alibona Mgucho ibdiahora ilijiza mitangula kuwa bimbi ibdiahora mitagila mahua mitangula kuuza na mahua ibdiahora jamu ibdiahora vijiza mitangula kuwa ma imi fujicha abano kaimi asi ibila kunimende walo alamiche. I chili che ci ha chiuso in greco, in ghese. Adamo, i cose che ci sono, non ci sono. Non ci sono. Non ci sono. Non ci sono. Non ci sono. Non ci Dia, your natural warrior and Institutes of giving you a letter of souls. Your mother will pass on to the first Потомуjb of your life. For the people who goodbye to you that söm Adamo, io ti yoko detto che è una cosa di tutti i zeri. Io eva detto che dukora una cosa di tutti i zeri. Io ho detto che è una cosa di Yamada, qui no, ha messo in seconda Abraham, Bo, si copia i genti. Ava, la sangue alla paglia via, ma io con la sangue, non curi, noa, Kandi non cavo la sangue, io non cavo candi, manco, io che il mio zimbre è il mio zimbre, non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 I chivadzo, io ti un po' si vivo, ciao Ivaza. Nango, ciocca, papà, la gamba vegana, la gamba vegana, immagina la gamba vegana, ma la Ciao ancora, ma non è vero che ti contraddici, ma ti che ti dici che ti dici che ti dici che ti dici che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 isi yimuka Imani tora niya soko liza wa tshu abraham iravongirati hari hirindi sezirano yoku dhalo kwa wanzoru hindu lamu ala andu wa komeye madze naba tora naba janam isi yimuka isi nziza murikanani yoku isi ahumonu hari gambiya saki na charo nomitratu magatandatu i don't know what to do with the people who are living Hari the world. I don't know what to do I don't know Guadengoni ni la noodio, se c'è la baricura, non è un masso, è un'arma. I gemana, i i giavissera ieri, i capacura, i muggia, i muggia, i putamun, zucchia,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 Tava Cristo com o Zac. Ali com o Micho Trasanha. Ara da Vesci, Ba fissa e pirarou a misha e eru. A cara A cia da repetir Ama aggazzarsi a table a cuzzare l'amore. Siamo aggazzarsi a table a cuzzare l'amore. Un uomo che ha un uomo che ha un uomo che ha un uomo che ha un uomo un kwa watangula kugenda kubiri watangula ufati ngingo nginzo adamu ya pui ya pashu kugezi mbuzindi nikira ngezo ni goroshi aliko busano uko nukoresha teklika talio muno asaka kujire kana tijewa amoni musegiri uko nungunahambai maze ya shika kukazi mboku ila yuka kubonye hakubonye hakuzi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 Furie, mezzatchi e uemana, io attugo diie, così dico. di ma se mi Va manica, muore e consorzio di evo. Sapete, da quelli qua ci sono alcune mani di mariage, parli di pazienti, non è ne è un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 Kwari Uko avanavali israeli ballizzera? I male di tagaza maso e ago. di i rebbi della vacuna, i vaggiani hanno mungiato, qui l'abbiamo, va meglio uscire il va meglio carino, i vezi, va meglio yucca, girarezza, va meglio yucca, qui e fuori che io sto dietro, va a lavorare, ecco, mi guarda, mi guarda, mi mi mi mi mi un attimo che è Ciao Ciccelli, nato in Nuco, e vengo qui, Paolo, a vivere di che è un sottotitolo, un ciclo, un ciclo, un e poi, come si Bari Ihanga fare, non si può fare, non si Abraham, fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si e non vedi, la mutori la Mashiri, Ingo I Mujali, Imane, Musemi, Ukiagati La Mujati, Abra Amo, Mgazi, Mkou, Ingino, Mwinga Gendu, Haru, Ule, Mujia, Musemi Abra Amo, Natangu, Ula, Buharu, Ula Tutete, Ula, Ula, Kamilu Abra, Gaudiano, qua Imana Imutora toraculo. Hariya i neve Kire, Imana iran Ikire, i Abraham Rava ele giù, Abraham ha guida la i Imana, ira ti. Gugliaruba un po' sognava ai Namoho yucyenhe mu yera ka kawo ni mugabo imana yemera kandi yakoreye ibikomeye imana Pauro aratugiraje Abrahamu rero kubgivy'o abana biwe ntaga baba abana b'umugirisha ahubona abana mu buje kimhere ariko muusa abisiyaye bo mu buje Boh, vai a fare la e Io e Kuma Murkia le passi, Zraini. Io qui, a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 But, Razinga in Munzu. Razinga in Munzu, Ara, twem, get drunk, and Raka Mutu. Hawa kuna quibu, hawa kuna kuna munger, vero? un'altra cosa che non c'è mai fatto, tra l'altro, che non c'è mai fatto, e non c'è mai fatto, e non c'è mai fatto, e non c'è e e non di Fur non aver he e io sì, vimmo il capitano Warad. Napoleon, non con le va senza lì, non die guagliarmi. Tu zarazzi non vingardo il sopri. Chira, o cur curarmi perché la scienza è così che il cammino è così grande. Ecco perché mostro che questa è una cosa che viveva bene. Dicono la e si e un angelo che è qui. è è Molti si muggenzi, quando magari qua, quizzerai, come ti rabbia, che mamma, chi sauaro, chi ha chiuso Johana, chi mi cena, chi ha mangiato, ha passato, ha tuele cayuco, naomi cayuca, ha cacciato e qui, Imana itegreza uzo kifinda mnino nama Imanna itegreza uzo Yesu Christo A hime kungo maiwe agungani Madze Satani Hamwe nabandi ganyapia hava genzi vivu Habango oh serene kubi kogichaha Badzo teruganavichaha chao mazeratele bemo kia gacha kumoreo il vive ichaha nicho nina wabazzai ichaha nicho chadzai ufu ichaha nicho chadzai haza zino ngwa ichaha nicho nicho wahalifakazi ichaha bugezi nicho chadzai tumye haza zino un munguilibwa yabai nifu kamumwa yewea karua un munguwa mwamu tebe kamumi nilibidabiria yewe ichaha nicochami nizange eki babaji abano tulava nukufu kamuma abano tukava tukibiza tukakarava aliko nidusha kamukarava eki nuchazaye vile vivazio abano tukumatukiu kamamugenge tulonde ya kujo tukoronde mifumbire kujilangu kudushewa mifumbire minimayani shiri mereneza ya marani munitwebi kakagumamu ni cha ha kabi cha ha kucho cha tunye ili siyachu na mune mutaka kachu muta chimbuka But the truth is that the truth is that the truth is that the truth is that the truth is Hanyuma yili mugenzi Nuherele kufuga Hanyuma yapyose Hanyo, iki shasha Nisi shasha Kukitliambele, bizo bizova piagi Iki niheburi isi shasha Hanyo, iki kumi mugenzi, indirada kumgiru Hanyo, iki kumi da sandu Ichamele, nibuzo kuira Kukumana wimani Azo Guava ou haki na ilha de hoje, ou rei. E aí, sabe tudo as caras quilinhos. Qua, mas tu zi vê emana que dirá o Piame piama, piama vita, il cocco, tutto ciò che abbiamo in cucina, o un'azzo, c'è la cessina in mano, questo va Ehi, allora vado a fare un video, un video, ma se vado a fare un video, per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 e chiedo qui come mi chiedo sangue. Non c'è niente di Qui c'è niente di più. E questo Yasesh ha ammasso i miei figli. Con i miei figli, con i miei figli, con i miei figli, con i miei e Vascina catana tucani, io giri in giù, tu giri in giù, tu giri in giù, tu giri in giù, tu non è perché? E chi dice, è un di conno, è un po' di conno, è un po' di conno, è un po' di conno, è un po' Niho, We go also to theפר. Theprealtele. This was cuanto החonary. WhatIf our sufferings willue well and su Carlos or any foolishness. Can you bow? If we Jesus or da Shakayuko con Vindra Mukko, da Chile e Pio Banaue, da Chile e Munzer di Urako da Consegna, per chiedere a un quindicennio quadro di mugheri, per chiedere a un quindicennio quadro di camera, per cominciare tutto il resto, per chi è iniziabile. Tutto di un un Cristo,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 It's a great to be able to do it. But it's not a great place to be able to do it. I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that As everyone, we have also seen Him as we call Him, and have given up His parents, that He thanks for learning a way. By preachers, name our God promised Jesus Christ outed us. And friends, you may reveal lies of his Recht, but you can not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 uscire con yuko che hanno un fascia, non che vanno. Nico, guarda, uscire con quelli che hanno che hanno un po' di fascia, con quelli che hanno un po' ni fascia, yesu quelli che hanno un po' di Calmi, aguerò, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico, non mi dico,